Buongiorno a tutti voi e bentornati, in questo nostro nuovo video vi presentiamo un microscopio stereoscopico, una telecamera per microscopia e osserveremo degli utensili diamantati. Quindi vediamo un videomicroscopio e come viene utilizzato per osservare la polvere diamantata presente su degli strumenti abrasivi diamantati. uno degli aspetti interessanti e molto utili della videomicroscopia è poter osservare al microscopio ottico e poter guardare nello stesso tempo in un video di un computer è possibile fare filmati e fotografie quindi possiamo documentare quello che stiamo osservando ed è molto utile poter fare fotografie ad oggetti che si stanno osservando ecco qui vediamo dei granuli, questo è diamante elettrodepositato attraverso dei bagni galvanici noi abbiamo deciso di osservare della polvere diamantata presente su degli strumenti abrasivi ma è possibile osservare viti, filetti, punte con un microscopio stereoscopico possiamo osservare filati, tessuto, è possibile osservare carta, stampati, i possibili impieghi sono molteplici. Qui abbiamo visto un utilizzo nel settore industriale, ma il microscopio stereoscopico è utilizzato anche per osservare fiori. Foglie, piante, insetti. Quindi ha un ampio utilizzo. Poi noi ci mettiamo una telecamera digitale, specifica per microscopia, e quindi trasformiamo il nostro microscopio in un videomicroscopio. Per maggiori informazioni potete vedere il nostro sito www.elettronicadidattica.com. Grazie per l'attenzione e se volete iscrivetevi sul nostro canale. Grazie ancora.